Ecco qua, cari amiche ed amici, l'ultimo video mio eh, l'ho girato con questo cellulare. L LG KP215. Nome completo LG KP215A. Come si può vedere? La camera che filma in 177x144 e ha fotografie di 640x480, però un audio che è una merda. Questo è stato il mio cellul primo cellulare intelligente. Molto bello. Purtroppo si è rotto la presa micro USB. E quindi è difficile ricaricarlo per quello mia madre nel 2013 a gennaio per il compleanno mi ha regalato il samsung galaxy Yung 5360. e io poi per natale di quello stesso anno gli ho regalato questo cellulare il nokia asha 302 adesso questo è tutto ho fatto un tutorial su questo cellulare vi lascio ciao